Udinese, l'infortunio di Perica spiana la strada a Maxi Lopez. Problemi in casa Udinese. L'attaccante croato Stipe Perica rischia di restare fermo fino a due mesi a causa di un'elongazione all'adduttore della coscia destra. Pesante grattacapo per mister Del Neri il quale dopo aver perso Tereo, passato alla Fiorentina, dovrà fronteggiare la perdita del classe 95 per qualche settimana. In vista del match di domenica contro il Genoa si scalda il neo acquisto Maxi Lopez al posto proprio dell'infortunato croato per l'Argentina arrivato come colpo last minute per sopperire al vuoto lasciato dalla cessione di Tereo, si tratta di un match speciale, visto che l'attaccante scuola River Plate ha militato nella Genova Sponda Blu Cerchiata nella stagione 2013-14. Un derby tutto personale per Maxi Lopez alla ricerca di gol e rivalsa a partire proprio dal Genoa. Dopo stagioni poco esaltanti, lo spazio creatosi deve essere sfruttato al meglio se il 34enne argentino vuole tenersi stretto il posto da titolare, soprattutto per via del giovane talento bosniaco Bajic in rampa di lancio e di un perica che di certo non vorrà far attendersi troppo. Per Maxi Lopez si tratta dell'ennesimo esordio con una nuova maglia. Nella speranza che questa sia l'occasione giusta per tornare a vivere i fasti di una carriera all'insegna del gol.